Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare dei fiori da delle salviettine umidificate per i bambini. Allora, cominciamo con il colorare le, le nostre salviettine. Allora, io per fare questa operazione utilizzo degli color. e In questo caso, allora, utilizzo questo rosa iridescente. Ne metto un po' così ne basta poco di colore perché, perché se no le salviettine vengono troppo colorate e in questo modo mettendo molta acqua così vedete cosa vado a fare vado a pulire il mio il mio piano con la mia salviettina in modo vedete da sporcarla ripetiamo l'operazione ancora un po di colore, così, il fatto che il um, la salviettina non rimanga colorata in maniera uniforme non importa perché poi quando tagliamo, tagliamo il colore vedrete che è bello questo effetto un po così cangiante possiamo fare anche in un altro modo possiamo spruzzare direttamente l'acqua color sul nostro sulla nostra salviettina ecco vedete questo è l'effetto che otteniamo diverso da questo qui ripuliamo con la nostra salviettina tanto è dello stesso colore dividiamo la prima salviettina così in quattro e andiamo a, ricav a ricavare un cerchio il più grande possibile così andiamo a tagliare Andiamo, abbiamo fatto diciamo un cerchio dall'altra salviettina invece ricaviamo dei cerchi più piccoli quindi pieghiamo ulteriormente la nostra salviettina così e nello stesso modo andiamo a ricavare dei cerchi più piccoli in questo modo Allora, fatto questo, dobbiamo andare a creare il fiore da, queste, da questi strati di salviettina. Per fare ciò utilizziamo la pistola per l'embossing a caldo. e questo attrezzo o qualsiasi altra cosa con una punta di metallo che mi permetterà di tenere fermo il nostro fiore visto che la pistola dell'embossing come ho già detto in altri, in altri video ha la particolarità di scaldare tantissimo anche se non sposta molto l'aria quindi a questo punto andiamo a scaldare le nostre salviettine Una volta terminata questa operazione, che può essere più o meno lunga, perché se voi fate il lavoro che ho fatto io, cioè colorate le salviettine e poi le lasciate asciugare, quando fate questa operazione fate più in fretta. Se invece le salviettine sono bagnate come le mie, ci metterete più tempo perché praticamente inizia a stropicciarsi, vedete, ad accartorciarsi la salviettina quando è praticamente asciutta. Da quel momento in poi si, si riprende. Adesso abbiamo due modi per procedere. Uno quello di separare le salviettine così e andare a riposizionarle cercando di ecco prendendo poi anche un pochino di petali più piccoli così prendiamo ancora uno praticamente possiamo ancora dare un po' di calore per fargli prendere un po' la forma così. e poi con la colla andiamo a puntare i vari petali in modo che rimangano in modo che rimangano fermi ma mettiamo proprio appena appena una puntina di colla così su, sui petali è un lavoro molto veloce ecco. in questo modo il nostro fiore è puntato lo finiamo puntando al centro io metterò questo che dà molta luce e a seconda poi di quello che utilizzate come bottone centrale chiaramente il fiore prende un aspetto completamente diverso ecco, vedete? praticamente il fiore è finito A fare questo lavoro quello di dividere i petali e di creare un fiore più grande vi faccio vedere che con quello che mi è rimasto con i petali che mi sono rimasti che avevo ritagliato dai, da quello più piccolo praticamente semplicemente andando a puntare di nuovo così tutti, tutti un po di colla su tutti i petali in modo che rimangano attaccati Così, metto anche qui il mio, il mio bottone centrale, ecco. vedete che il fiore è diverso perché è più regolare, ho, ho lasciato semplicemente le mie salviettine una sull'altra senza fare nessun tipo di lavorazione però l'effetto finale è comunque questo eccolo qua quindi sono due tipi diciamo di diversi di fiori creati utilizzando due salviettine un'altra cosa che si può fare se vogliamo dei fiori meno colorati facciamo la stessa cosa praticamente farò quello più piccolo tagliando la salviettina senza colorarla quindi così scaldiamo adesso dividiamo in due, così, facciamo metà, allora, cosa facciamo? A questo punto questi li dividiamo, come abbiamo fatto prima, così, E li andiamo a posizionare così un pochino più larghi in modo da creare un fiore con i petali un po' più aperti così mettiamo la nostra colla così e mettiamo il nostro bottoncino centrale così gli altri facciamo la stessa cosa mettiamo il nostro bottoncino diverso dentro così e questi sono i quattro fiori che abbiamo realizzato con le salviettine umidificate considerate che più petali inserite nello stesso fiore e più verrà corposo quindi si possono fare dei, dei fiori molto molto più vaporosi eh, o meno come, come preferite. Fatta la stessa operazione con delle salviettine colorate di un altro colore voglio farvi vedere come viene un fiore eh, con, utilizzando molte più più salviettine quindi praticamente molto più corposo rispetto a quelli che ho fatto prima così avete, avete l'alternativa di scegliere come farli. Prima avevo usato meno petali ma se noi mettiamo più petali così in questo modo adesso andiamo a mettere la colla il risultato finale è un fiore molto molto più vaporoso anche qui andiamo a mettere il nostro bottoncino Così. E questo è il nostro fiore finito. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candidallo Russo così da non perdere i miei prossimi lavori. Detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!